aprire società offshore ha davvero ancora senso o meglio è possibile utilizzare qualsiasi delle giurisdizioni che si trovano al di là del confine italiano o ci sono alcune giurisdizioni che magari non vale la pena prendere in considerazione. Te lo dico tra un attimo. Ciao sono Luca Taglielo e sono un tributarista internazionale che si occupa di pianificazione fiscale internazionale da oltre 15 anni nel corso del, della mia attività, devo dire che ne ho viste di, di tutti i colori. E devo dire che quello che è particolarmente interessante è che ogni anno c'è una nuova, o meglio, ogni anno ci sono nuove strutture, ogni anno ci sono nuove possibilità, ogni anno ci sono giurisdizioni che, anche se andavano bene fino all'anno prima, eh, all'improvviso non vanno più bene per mille motivi ed è proprio di questo oggi che eh, desidero parlarti. Di due giurisdizioni su tutte su cui penso che tu debba riflettere e fare molta attenzione prima di incorporare una società mi verrebbe da dire a cazzo, ma comunque in generale fai molta attenzione quando vai a che fare con queste due giurisdizioni, che sono la Bulgaria e eh, gli Emirati Arabi, in particolare in particolar modo Dubai. Vi spiego subito perché, partendo dalla Bulgaria. Allora, prima di tutto, secondo me, eh, negli ultimi anni c'è stata una grossa inflazione di società in Bulgaria, aperte un po' alla cazzo da chiunque, online, non online, vado lì due minuti, faccio finta di prendere la residenza fiscale, tra l'altro devo dire che molte delle truffe a livello europeo, anche frodi IVA eh, che vengono strutturate, che sono state strutturate negli ultimi anni, sono provenute dalla, dalla Bulgaria. Con questo facciamo attenzione, non sto gettando discredito addosso alla giurisdizione in sé, né sto dicendo che sono tutti ladri, sto semplicemente dicendo facciamo molta attenzione quando maneggiamo una società in Bulgaria perché non è detto che il professionista che sia di lì sia assolutamente attendibile, molto probabilmente capirà qualcosina di diritto societario bulgaro, di diritto tributario bulgaro, ma molto probabilmente non capirà una minchia di eh, diritto tributario internazionale. Quindi, la Bulgaria, per questo però continuo abuso che ne è stato fatto negli ultimi 5-10 anni addirittura perché da tanto insomma la Bulgaria ha questa flat tax al 10%, 10% che tra l'altro dal mio modestissimo punto di vista non è poco come tassazione, ma chiaramente questo è il punto di vista di un esperto. Il problema è l'abuso che è stato fatto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, la Bulgaria oggi l'ha resa particolarmente di interesse da parte dell'Agenzia di dell Entrata Italiana e della Guardia di Finanza. Quindi l'amministrazione finanziaria italiana non vede di buon occhio e raddoppia come dire, i controlli, ha raddoppiato i controlli nei confronti di chi oggi maneggia la Bulgaria, perché negli ultimi anni è stata, um, è stata utilizzata sia per fittizi, trasferimenti di residenza, sia per truffe a livello internazionale, soprattutto di truffe IVA, e sia uh, per molte società esterovestite. Quindi uh, l'attenzione da parte della società, della, della guardia, dell'amministrazione dell finanziaria uh, italiana e l'abuso che è stato fatto di uh, questa giurisdizione, ha reso tra l'altro difficile anche i rapporti con le banche all'interno della, della stessa giurisdizione Bulgaria. Quindi non è così scontato oggi aprire un conto corrente in Bulgaria come se nulla fosse. Tutti questi fattori vi devono fare riflettere, ok? Quindi quando no pensate apro in Bulgaria e risolvo i miei problemi, molto probabilmente non è così. L'altra giurisdizione, anche molto chiacchierata, direi eccessivamente abusata negli ultimi anni, soprattutto di nuovo per evasioni fiscali, perché eh, è un attimo, come dire, macchiarsi di evasione fiscale soprattutto da un punto di vista IVA quando si apre una società a Dubai leggo molti post di miei presunti colleghi, insomma di gente che si spaccia manager, founder di società offshore e cose alla cazzo così Uh, apri una società a dubai di nuovo è chiaramente legale uh, e non so se è veramente la cosa che fa per te molti dicono apri perché così hai apri a dubai perché così hai una sede internazionale da un punto di vista marketing da un punto di vista reputazionale ecco dal punto di vista reputazionale oggi secondo me aprire la società a dubai per chi fa affari con l'italia in generale con l'europa non è la cosa migliore che puoi fare non è la cosa migliore che puoi fare perché uh, perché oggi Dubai continua a entrare e uscire dalla cosiddetta blacklist della Commissione Europea. Quindi eh, che cosa è successo? Che la Commissione Europea ha detto agli Emirati Arabi vogliamo darti il massimo credito, la massima disponibilità, quindi noi non ti mettiamo sulla blacklist se, noi tu, se tu collabori con noi e dentro tot anni fai un determinato tot di un determinato numero di cose che eh, aumentano la trasparenza fiscale e finanziaria della giurisdizione nei confronti dell'Unione Europea. Dubai ha detto lo faccio e quindi l'Europa l'ha tolta dalla, dalla blacklist, poi di fatto però non l'ha fatto, chiaramente adesso l'Unione Europea, la, la Commissione Europea l'ha rimessa nella blacklist questo altalenare, questo uscire e entrare dalla, dalla, da questa blacklist non fa bene ai rapporti commerciali ehm, e soprattutto ci saranno delle controindicazioni delle, delle misure di contrasto che verranno utilizzate, che verranno introdotte dai paesi dell'Unione Europea, dai dell dell paesi. Devono stare a quello che dice la Commissione europea nei confronti dei paesi che sono in blacklist. In questo momento Dubai è in blacklist. Chiaramente, questo da problemi anche da un punto di vista bancario quindi addirittura a Dubai adesso aprire un conto corrente anche a Dubai non è più così facile ok? quindi queste sono tutte sono due giurisdizioni di nuovo contro le quali io non ho nulla um, personalmente che vengono utilizzate all'interno di pianificazioni fiscali anche dal sottoscritto però oggi aprire indiscriminatamente una società o in Bulgaria o a Dubai perché va di moda, perché è figo perché ti hanno detto che non si pagano tasse per tutto, perché ti hanno detto che non scambio informazioni, perché ti hanno detto che puoi fare il cazzo che ti pare, non è eh, assolutamente vero, quindi eh, maneggiamole con cura, ok? Io sono Luca Tagliotela,